Beh, poi, insomma, hai giustamente ricordato che ottobre è il mese dell'educazione finanziaria, anche se eh, l'educazione finanziaria non deve mai, mai, mai, mai eh, terminare, cioè, certo. non ha un inizio e una fine. Poi, vabbè, per fortuna che c'è un mese che comunque accende i riflettori sull'importanza di aumentare. Noi in Italia, ahimè, siamo ancora un po' indietro, ma attraverso anche strumenti formativi. E incontri formativi possiamo cercare di dare un'accelerata a tutto. E allora che cosa proponete? Siamo indietro, però noi ce la mettiamo tutta, Manuela. Certo, noi andiamo avanti appunto. con tantissimi appuntamenti di appunto. formazione, appunto. come dicevi poc'anzi. Allora, proprio oggi, questo pomeriggio, con Pierpaolo Scandurra, Strategia e Club Certificate dalle 17:30 alle 18:30. Prossimo appuntamento lunedì 24. Il prossimo appuntamento ancora non è pubblico sul sito, però. Andando sul canale di Renato De Carolis troverete i dettagli per il 25, quindi 20, 24, 25, poi 26, 27 saremo a Verona per il Fionni Summit e poi si torna a novembre e, insomma Manuela tante novità, tante, tanti ospiti, tante strategie per fondamentalmente diffondere un po' di consapevolezza su quello che è l'utilizzo dei prodotti finanziari, come poterli Diciamo, adattare e incastrare le proprie esigenze, Assolutamente e, sì. noi ce la mettiamo tutta, e ci avvariamo ovviamente di esperti di mercato come Stefano e come tanti altri insomma eh, esperti con cui collaboriamo quindi io invito chi eh, ha voglia di partecipare ai nostri seminari incontri di formazione che sono sempre gratuiti quindi lo ricordiamo a tutti eh, è importante. una buona occasione per confrontarsi con noi per confrontarsi con gli esperti di mercato e quindi io direi, chiudo con la frase buona formazione a tutti buona formazione a tutti anche perché io ci aggiungo un'altra frase se posso sì. che ho usato per un mio video non sapere costa che direi che, eh, no, visto che parliamo di denaro, visto che l'educazione finanziaria serve proprio per eh, poter gestire le finanze fin da quando siamo giovani, non okay. necessariamente quando dobbiamo, che so io, comprare una casa, cioè da lì dobbiamo essere super formati, altrimenti rischiamo anche di prendere delle cantonate, però insomma fin da quando siamo giovani, quindi non sapere costa, in generale la cultura serve a questo, ma figuriamoci quando si parla di educazione finanziaria. Facciamo diventare un po' un mantra. Sei d'accordo, Stefano? Chiedo anche a te, ah. poi vi saluto. Lo farò io questo mantra, è bellissimo. Oh, bene, meno male, meno male. Eh, grazie, Stefano Fanton, sei stato come sempre puntuale, preciso e, e naturalmente invito anche i nostri amici a prendere contatto con te direttamente. Ci sentiamo presto anche sulle fonti TV. Grazie a tutti. Grazie, grazie, Stefano Fanton. E a Riccardo Falcolini ci rivediamo qui prossimamente. Grazie mille Emanuela, grazie a Stefano e ovviamente grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Assolutamente, infatti.